Oh merda! Uh, per un pelo! Il relic! Madres! Si mette male! Jackie stai sanguinando! Preoccupati dopo per me! Controlla il relic! Contenitore depressurizzato! Integrità biochip al 94%! Continua a scendere, carajo! Chiamala Parker, vè! Per dirle che il contenitore è rotto? Fallo e basta! Vee, il confetti è su tutti i notiziari. Che cazzo sta succedendo? Abbiamo un problema. Il criocontenitore è danneggiato. L'integrità del biochip è al... Jackie! 86%! 86% è in calo! Merda! Ok, ascolta. C'è solo una cosa che potete fare. Uno di voi due deve inserire il reliche nella sua porta neurale. Non mi sembra sicuro! Più aspettate, più rischiamo di perderlo. Beh, qualcuno dovrà farlo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Becky? Stai bene? Non lo so. Credo. Non sento, sento niente. Quando tornate, estraiamo le reliche per una scansione completa del cervello. Ma prima voi due dovete andarvene da lì, cazzo. Ci stiamo provando! Eh, arriviamo fra due minuti! Fatti trovare pronto, ok? Certamente, signor Wells. Sarà meglio, cazzo! Dobbiamo in qualche modo raggiungere la lobby. L'unico modo è passare dal garage. Mm. E ci conviene fare in fretta. Uh. Uh. Ah. Ora sì. Attenzione! Bene! Andiamo a in... da qui. Metto in sicurezza il piano. Restate nelle vostre stanze. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Cosa? Sapuro? Arasaka, 150 anni, e di tutti i cazzo di giorni, proprio oggi. È una divina commedia di merda. Risparmia le forze, Jackie. E cosa credi che stia facendo? Ma tranquilla, Vi. Ne usciremo vivi. Perché non lo dici a T-Bug? Forse sarebbe ancora viva se non fossimo stati così idioti. Non Prendetela con me. Hai visto? Com'è andata? sangue uh. Arrenditi immediatamente Stella main, schiaccia! Bentornati Con della main i vostri problemi restano fuori I problemi li avremo se non ti dai una mossa Niente male Opinione del cliente registrata Com'è il nostro mezzo? In ottime condizioni Purtroppo però siamo inseguiti Stella main! mantenete la calma. La calma! Posto di blocco in vista. Ah, cazzo! Merda, un velivolo ostile ci ha agganciato. Ci penso io. Un Venivolo ostile eliminato. Uh. Ah, ottimo lavoro, te. Eh? Ce l'abbiamo fatta, Jackie! Ci siamo riusciti! Mi sa di sì. Il mio sistema rileva che le condizioni del signor Wells sono critiche. Portaci eh? da un bisturi, presto! Sono desolato, ma non è possibile. Il nostro itinerario è stato preimpostato e pagato in anticipo. Non sono autorizzato a modificare. Fanculo l'autorizzazione! Fa quello che dico! È tutto ok. io resisto... Suggerisco di mantenere il signor Wells cosciente. Andrà tutto bene. Rivedrai Misty, tua madre, tutti quelli che ami. Jackie, non chiudere gli occhi! Uh, Misty... Lo sapeva. L'ha sempre... saputo. Uh, uh. Uh. Veoce, tieni lo stretto per me. Il signor Wells è deceduto. Dove devo portare le sue spoglie? Cosa? Il pacchetto Excelsior comprende lo smaltimento gratuito dei resti dei passeggeri. Mi serve solo una destinazione. Un secondo. Dammi un secondo, ok? Le spoglie del signor Wells, dove devo portarle? Jack... Vorrebbe andare dalla sua famiglia. La parente più stretta del signor Wells è Guadalupe Alejandra Wells, proprietaria del bar El Coyote Coho. Mi accerterò che vi arrivi in sicurezza. Il signor DeShawn l'aspetta nella stanza 204. Ci vediamo tra i pezzi grossi, Jack. Fammi entrare. Ti aspetta. WNS. N54. Perfino i canali pirata. Sei sulla bocca di tutti. E Jackster, È in macchina? Non vuoi sapere come sta Jackie? Non parlarmi con quel tono. Dissanguato sul sedile posteriore. Morto. Beh, mi dispiace molto. E il Relic? Niente, purtroppo. Questa sì che è una buona notizia. Buona notizia? Saburo Arasaka. Morto. Hai idea del casino in cui mi avete trascinato? Avete ammazzato il fottuto Imperatore! Sua Maestà! Chiunque c'entri anche solo lontanamente con questo casino è spacciato! Sei tu che ci hai cacciato in questo casino! Cominciamo dall'organizzazione! Tu non avevi idea che Saburo Arasaka sarebbe stato all'hotel? Non ho accesso alla sua cazzo di agenda! E poi... nessuno vi ha chiesto di uccidere il vecchio! Non siamo stati noi! Ma davvero? Dillo ai ninja della Rasaka che ti stanno alle costole! Ok, calmiamoci. Dobbiamo definire una strategia. Nuova città, nuova identità. Ma prima, la tua faccia. Hai sangue dappertutto. Il bagno è lì. Vai a darti una ripulita.